In occasione dei 90 anni del Mise, la sede del Ministero dello Sviluppo Economico ospita la mostra Italia Geniale. A Palazzo Piacentini, in via Veneto 27 a Roma, è esposta la riproduzione del Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai. Fino al 13 marzo potranno essere ammirati tanti frutti dell'ingegno che esaltano il design italiano industriale. Oltre 60 pezzi, con brevetto italiano tra il 1930 e il 2020, suddivisi in diverse categorie livable, movable, workable, relationable e imaginable. Tra questi, solo per citarne alcuni, spiccano la microvettura Isetta, la vespa elettrica della Piaggio, la macchina da scrivere Valentine dell'Olivetti e la macchina da cucire Mirella della Necchi. Ci sono poi oggetti iconici quali le bottigliette del Campari Soda, la moca Bialetti e il barattolo per la Nutella. Molte anche le invenzioni che mettono alla prova le possibilità tecniche, per citarne una Discovery, la lampada che da spenta si presenta come una sottile cornice circolare in alluminio tenuta sospesa da cavi quasi invisibili e da accesa si trasforma in una grande superficie che mette luce uniforme. Per gli interessati la mostra si può visitare il venerdì dalle 17 alle 20 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 21. È necessaria la prenotazione tramite email all'indirizzo polo.culturale chiocciolamise.gov.it o telefonica chiamando il numero 06 47 051.